Benvenuti in questo nuovo video, io sono Elettrotecnico Fate Fatete e oggi andremo tutti insieme a sistemare gli utensili che vedete qui al mio fianco. Andremo a sistemarli in qualcosa, non ho un'idea ben precisa in mente, improvvisiamo su quello che ho in laboratorio. Cerchiamo qualunque cosa che è possibile e fattibile, ho intenzione di fare un progetto che anche per voi è facilmente realizzabile, quindi procediamo con il video. Beh ragazzi, ero qui in laboratorio e ho trovato ciò che fa per voi e anche per me, queste piccole scatole. Queste sono delle scatole in paresterolo che ho intenzione di tagliare sul davanti e incollarle. Molto semplice, progetto facile da realizzare e fattibile per tutti. Andiamo a vedere come si fa. Per chi mi segue su TikTok e su Instagram già avrà visto il bancone rimodernato, rifatto e di in mia inventiva. Spero vi piaccia anche a voi. Ora proseguiamo con il video, non ci perdiamo in chiacchiere. Questa è la scatola di polesterolo che io vorrei tagliare qui davanti, sul davanti e sul sotto. Il problema è come farlo perché il polesterolo è fragile. Una scelta adatta sarebbe praticamente il, il taglio a filo. Come taglio a filo? Con il taglio a plesserolo. Vi siete persi il mio video? Andate a vederlo. Vi lascio sopra in alto di qui il mio video. Ma questa non è la scelta più adatta anche perché verrebbe una cosa molto rosa. Quindi ho intenzione di sperimentare una cosa. Non so se verrà bene ma... Potrebbe venire una cosa molto carina in effetti Quindi andiamo a prendere una riga Prendiamo un pennarello e facciamo delle righe A diciamo un centimetro due centimetri Misuriamo questa altezza con una semplice riga E mi mostra che sono due centimetri Due centimetri Andiamo a riportarli qui sopra Riportiamoli qua Sono qui esattamente Ecco qui Andiamo scendendo, arriviamo qui, due centimetri, ops, due centimetri, sono semplicemente qui. Ora basta solamente appoggiare questa squadretta e con un pennarello fare la riga. Ecco qui. Ripetiamo questa procedura da tutti e tre i lati per tutti i roli una volta fatto andiamo a prendere un qualcosa per tagliarlo Poi proverò vari metodi e vedremo quale è il metodo più adatto Ok ragazzi ho pensato che per fare questo taglio la migliore cosa era la smerigliatrice angolare Quindi ho preso la mia smerigliatrice angolare piccolina Ho montato sul disco della Parkside No della Parkside scusate un disco per metallo da un millimetro il più sottile che avevo E andiamo a provare se... In effetti avevo ragione e quindi è fattibile questa cosa. Andiamo a fare un rapido test. Anche se, ora che ci penso, questa non è la migliore adatta a questo scopo. Direi di andare a cambiare ancora la smerigliatrice e prenderne un'altra. Ok. Prendo quest'altra smegliatrice, se volete sapere perché ho cambiato video, scusate non video, perché ho cambiato smegliatrice ne ho preferita una più piccola e perché questa uno è più lenta, due è meno potente, tre mi assorbe di meno e quattro è molto più leggera rispetto alle altre. Andiamo ad accendere questa, siamo questa, anche se non ha la protezione ragazzi, la protezione rimanetecela, non fate ciò che sto facendo io, non lavorate senza protezioni e soprattutto senza guanti. anzi me ne andrò a mettere uno. Solo per questo video, solo per voi ho messo un guanto e andiamo a lavorare. <susurra> Ok. Il taglio l'ha effettuato. Non proprio bene, però l'ha effettuato. Andiamo a fare anche gli altri tagli. Fate sempre la massima attenzione quando non avete le protezioni, mi raccomando. Pah! passiamo al prossimo passiamo a quest'altro mi raccomando ragazzi tenetelo ben saldo in mano se no questo vi scappa da mano se vi scappa da mano questo non succede nulla questo può essere oro si, si rompe ma se è un pezzo di ferro un pezzo di legno vi fate malissimo vi assicuro che fate malissimo accendiamo la nostra smegliatrice Ok, <ride> basta così, è un inferno sta smerigliatrice qui Andiamo solamente a rifinire giusto un po' Mi raccomando, fate sempre la massima attenzione Bene, ragazzuoli ora dobbiamo andare a sistemare questi costi eh, di polesterolo chiamiamoli così questi componenti di polesterolo ora per incollare il tutto bisogna andare a capire bene come fare quindi eh, andiamo prima a posizionarli uno sull'altro vediamo che hanno una determinata presa quindi eh, Possiamo incollarli, basta semplicemente girarli uno sopra l'altro a capa sotto, facciamo a capa sotto, prendere un po' di colla vinilica e mettercela sopra. Se esce ok E ok, questo anche e questo è fatto. Ora andiamo a prendere questo componente qui e quest'altro. Mettiamo questo qui e quest'altro qui al di sopra. Molto semplicemente. Ecco qui. Ok, ora per stabilizzarlo andiamo a prendere un peso, quale può essere uno di questi. Ecco qui. Mettiamocene due. Questi prodotti sono prodotti da Parkside che ho recensito, vi lascio sempre in alto il link in caso vorreste vedere uno dei miei video Ok mettiamolo da parte, c'è sotto qualcosa No Ok Mettiamolo da parte E andiamo a prendere un altro pezzo di questi Togliamo l'asticello di mezzo andiamo a prendere un altro pezzo di questi Eccolo qui Andiamo a mettere anche qui la colla. Ok, basta così. Andiamo a inserirlo sopra gli altri due. Così. Adesso sto facendo la torre di pisa. Non mi sembra neanche un progetto di fai da questo. Mi sembra la torre di pisa. Ah, ecco qui, è perfetto andiamo anche qui a inserire un contrapeso contrapeso migliore di questo non ce n'è e andiamo a inserire qui sopra ecco qua ora io direi che dovrei finire la torre Eiffel però credo che va bene così direi di inserire giusto questo coperchietto inseriamo anche l'ultimo pezzo ecco qui in effetti potrei metterlo anche al contrario Meglio di così non si può fare Ho fatto un progetto economicissimo Cioè più di così non si Non posso farlo più economico di così Andrò ora a prendere un contrappeso. Probabilmente un'altra smerigliatrice angolare E ce la schiafferò sopra Infatti la sto rotolando Eccola qui Mettiamocela sopra tutto Ecco qui, perfetto Ora bisogna rimanerla così per qualche ora e, e ci sentiamo più tardi ok arrivati a questo punto ho deciso di mettere praticamente da una parte i pennelli da una parte guai stringenti Forbici, pinze da elettricista, tutto ciò che serve nel campo elettrico ed elettronico, mentre al di sotto, per ultimo livello, ho deciso di mettere tutte quelle pinze che per me sono in più. tutte quelle con eh, gli accessori che per me sono in più, che ho di troppo quindi ho deciso di metterli tutti qui sotto. Qui ci metterò anche i multimetri, andranno qui, oppure li metterò sopra i multimetri, idea non male. E sopra andrò a mettere anche i, i caricatori dell'avvitatore, dell del trapano avvitatore, così da aver, averli a portata di mano ogni volta che mi servono. Passiamo avanti. <susurra>